Grande fratello VIP, Luca Onestini, la rabbia del fratello. Luca Onestini al GF VIP, il fratello furioso sui social. A quanto pare le ultime dichiarazioni di Soleil Sorge hanno fatto davvero infuriare il fratello di Luca Onestini. Difatti, Gianmarco, poco fa, dopo essere stato attaccato duramente dalla ex corteggiatrice di uomini e donne, è sbottato furiosamente, contrattaccando senza peli sulla lingua. Cosa fa? Mi attacca e mi insulta pesantemente e insultare gli altri non migliorerà te e cara mi hai fatto nuovamente una pessima figura e... Parole di fuoco quelle usate dal fratello del concorrente del grande fratello Vip. Ma questa polemica da cosa è scatturita? Per i pochi che non lo sapessero, negli ultimi giorni la bella sorge è stata sorpresa in compagnia dell'acerrimo rivale del suo fidanzato, scatenando un'indignazione generale. E sicuramente chi è rimasto maggiormente di stucco sono stati Gianmarco Onestini e Federica Beninca. Difatti, il primo ha tuonato ieri pomeriggio contro la ragazza americana, asserendo di trovare questa amicizia assolutamente fuori luogo, ma anche Federica ha voluto dire la sua, non andandoci affatto giù leggera. Grande fratello VIP, il fratello di Luca Onestini attacca Soleil. Ieri pomeriggio, Federica Beninca, dopo essere venuta a conoscenza di questa amicizia venutasi a creare negli ultimi giorni tra il suo ex Marco Cartasegna e la sua amica Soleil Sorge, ha tuonato duramente su social, non risparmiando critiche e dubbi. Ma questi giudizi non sono piaciuti minimamente alla fidanzata di Luca Onestini. Motivo per cui ha attaccato tutti gli atere. Soprattutto, Federica è il fratello del suo fidanzato, innescando un furioso botta e risposta su social. E sono in tanti a chiedersi se lunedì prossimo Luca verrà informato di questa spiacevole situazione. L'amicizia tra Soleil e Marco Cartasegna potrebbe mettere a serio rischio la relazione con il concorrente del GF VIP? Quest'ultimo continuerà a fidarsi della sua bella fidanzata? Oppure ci potrebbero essere dei clamorosi colpi di scena? Queste e tante altre le domande che molti fan della coppia tannata nel famoso dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi si stanno ponendo proprio in questo momento sul web, assistendo inermi a tutto questo. Insomma, nonostante Luca si stia comportando bene nel reality show VIP, e per questo non abbia creato alcun genere di polemiche, tuttavia pare essere entrato nell'occhio del ciclone grazie alla sua fidanzata. Questultima, come ha chiesto anche il fratello di Luca, spiegherà a tutti il motivo per cui ha iniziato a frequentare in amicizia il nuovo tutor di Detto Fatto.